È primavera. Nella città di Holiday Town, gli abitanti di ogni casa sul lato di Spring Avenue vogliono unire le loro case a quelle dei dilimpettai con una ghirlanda di fiori. Sul lato di Spring Avenue le casette sono tutte gialle, sul lato opposto le casette sono tutte azzurre. I numeri civici sono poi ordinati in modo un po' particolare. Di fronte alla casetta gialla numero 1 c'è la casetta azzurra numero 5. Di fronte alla casetta gialla numero 2 c'è la casetta azzurra numero 7. Di fronte alla casetta gialla numero 3 c'è la casetta azzurra numero 9. E così via. Immaginiamo che la strada prosegua. Come proseguirebbero i numeri sulle casette gialle e su quelle azzurre? Possiamo dire qual è il numero civico del diarimpettaio del numero 15 e del numero 34? Se invece partissimo dal numero civico di una casetta azzurra, potremmo indicare il numero della casetta gialla di fronte? Se per esempio la casetta azzurra avesse il numero civico 25, la casetta gialla di fronte, che numero avrebbe? Ma andiamo per ordine. Iniziamo a pensare alle casette gialle. Che cosa osserviamo? Qui è tutto ok. Queste sono i ordine ne basta fare più una eh, per arrivare a un altro video. Se invece osserviamo le casette azzurre? I numeri partono sempre da 5, ma visto che si salta un numero, non è più 1, però è più 2. Quindi basta fare di 2. Possiamo visualizzare la situazione dei numeri delle casette su di un grafico con l'aiuto di GeoGebra. Inseriamo sull'asse delle scisse i numeri delle casette gialle e sull'asse delle ordinate i numeri delle casette azzurre. I puntini sembrano ordinati. Vogliamo ora trovare una formula che metta in relazione i numeri delle casette gialle con i numeri delle casette azzurre. Considero la prima casetta gialla, a numero 1. Vedo che 2 per 1 più 3 fa 5, che è il numero della prima casetta azzurra, quella che si trova proprio di fronte alla casetta gialla numero 1. Considero la seconda casetta gialla, a numero 2. Vedo che 2 per 2 più 3 fa 7 che è il numero della seconda casetta azzurra, quella che si trova di fronte alla casetta gialla numero 2 appunto. Vedo se questa regola può funzionare anche per i numeri successivi. Quindi considero la casetta gialla numero 3, 2 per 3 più 3 fa 9, che è il numero della casetta azzurra che si trova di fronte. Considero la casetta gialla numero 4, 2 per 4 più 3 fa 11, che è il numero della casetta azzurra che si trova di fronte. Trovo anche per la casetta numero 5, 2 per 5 più 3 e trovo proprio 13, che è il numero della casetta azzurra che si trova di fronte alla casetta gialla numero 5. Possiamo generalizzare e dire che per trovare il numero della casetta azzurra che si trova di fronte alla casetta gialla possiamo usare la formula Sn uguale a 2 per n più 3. Se vogliamo quindi trovare le casette azzurre di fronte alle casette gialle numero 1534, ci basta applicare la formula. Se invece partissi dal numero della casetta azzurra, come faccio a tornare indietro e trovare il numero della casetta gialla? Abbiamo visto che partendo dalla casetta gialla numero 15 per arrivare alla casetta azzurra di fronte abbiamo fatto 2 per 15 più 3. Adesso provo a tornare indietro. Parto da 33, tolgo 3 e divido per 2 e ottengo proprio 15. Faccio la stessa cosa per il secondo esempio. Quindi da 34 abbiamo fatto 2 per 34 più 3 ottenendo 71. Provo a tornare indietro. 71, tolgo 3 e divido per 2 e ottengo proprio 34. Possiamo generalizzare e dire che per trovare il numero della casetta gialla che si trova di fronte alla casetta azzurra, possiamo utilizzare la formula inversa. n uguale sn 3 fratto 2. Riprendiamo quindi la domanda. Se per esempio la casetta azzurra avesse numero civico 25, la casetta gialla di fronte, che numero avrebbe? Generalizziamo quanto visto finora. In generale, una successione numerica è un insieme infinito di numeri ordinati secondo una determinata regola. Nel nostro esempio, i numeri delle casette gialle rappresentano la successione dei numeri naturali, e indicano la posizione n delle casette azzurre. Le casette azzurre rappresentano una successione che segue la regola Sn uguale a 2 per n più 3. La regola trovata viene chiamata formula chiusa e permette di ricavare l'elemento ennesimo della successione. Si può trovare n partendo da Sn ricavando la formula inversa, nel nostro caso n uguale Sn meno 3 2. Si può rappresentare una successione sul piano cartesiano, inserendo sull'asse della scissa N e su quello delle ordinate SN. Si trovano così i punti sn) che soddisfano la successione.